Ciao a tutti ragazzi, noi sono Dylan e Marco007 e siamo tornati su Pokémon Let's Go Eevee. Allora, come avete notato sabato e domenica, no, oggi è sabato. È uh, venerdì non è uscito un video, giusto? Solo venerdì? Eh uh, sì. Venerdì non è uscito un video perché... No, no, era giovedì. Giovedì non è uscito. Come fa a essere giovedì? Anche venerdì allora? No, noi pubblichiamo un video ogni due giorni. Ah, ok. Vabbè, comunque, giovedì non avevamo più video a pubblicare quindi. Vedi che significa tenere Onyx fuori a cavalcarlo? Ti ho detto che è inutile. Ok, va bene, lo tolgo visto che non c'entra niente con la velocità. Ma appunto, ti avessi dato qualche bonus. Mm. Vabbè, quindi. Devo anche andare un po' a un po' che sente. Sì, ma prima più. dobbiamo catturare un Pokémon. Per... Perché? Jigglypuff. Cioè. Ah. Vabbè, comunque. Oh, una Pokémon, oh. vieni dov'è? io sono meglio di Ivi, Ivi che cosa sente? Eh? è meglio, sono meglio io che faccio così anche <ride> che Ivi che vibra appena appena la coda non si capisce niente Appunto. vabbè comunque credo no ma io già ce ne andiamo indietro e cerchiamo oggi vabbè stavo dicendo venerdì ehm, non è uscito giovedì, giovedì nessun video perché non ne avevamo più punto e basta solo per questo Comunque abbiamo deciso che nelle battaglie, ogni volta che finiamo una battaglia, appunto, uh, la tagliamo. Però se ad esempio c'è un nuovo Pokémon oppure un nuovo allenatore, lo, lo dobbiamo mostrare comunque. Wow! Strydok. Ok. Siduc. Ovviamente le catture le mostriamo, perché di sicuro non catturiamo un Pokémon inutile. Un attimo, siamo la Megaball! Questa è la Megaball. Eh, usiamo la Mega Ball. Io ho la Mega Ball uh, e togliamola ogni Hammola la Power Ball. E 3 2 1 Ora. Uh. Bello! 1 2 3 Perfetto. E voglio nois Noise. Ok, preso. Abbiamo sprecato quattro pokeball però non ne balzarà bene, si supponi. E la E sparasemi non guadagna niente visto che.. Eh sì, giustamente. Morso. In in Insegniamo di morso. Sì. Ah Ai... eppa! Togli. No, no, no, il giorno paga è utile. Togli che ne so sono no, tutte no, no, no. potentissime togli una o oh, attacco rapido o oh, azione azione azione un buon e tadaaa morso che okay. è tipo è, è No, no morso, uh, morso. <ride> tipo morso naturalmente uh, voglio dire oscuro oscuro? si sì. Posso... boh. insomma idy è diventato una specie di multitipo si sì, perché c'è cioè, ma un... ah, comunque ora non possiamo più tornare indietro ah si si e più sei so let's move capito si sì. dai andiamo e non ci abbiamo Giglipas vabbè va. andiamo cioè, tanto Giglipas ti trova per tutto uh cazzo grosso no va bene niente quindi che facciamo andiamo avanti eh sì. Non ci serve il giro, perché è scarso. No, no, è buono. No. già lui che fa fare UP. Sì, sì. È uno dei Pokémon che ho messo in squadra nel rosso. Allora andiamo in un centro Pokémon. V-E-E. v e -ve v e Perché? Salve. Battaglia. No. Battaglia. Okay. No. Poi, poi. Ieeeri scusa! Ho fatto. Oh, no, se sono saltato molto in alto per fare un tuffo! La quella fontana zioppila di vaccelli. Che poi tu stai camminando mentre sei saltato, quindi sei saltato in diagonale. Mmm, Vuoi lanciarci le monetie? Vene no. di no, che. No! Che vai! Perché? Si si sì, sì. e chi se ne importa che sei felice, vale riprendili ora bravo. che ne ho buttati bravo spreconi di soldi tu li hai buttati ride di gusto certo ti piace buttare i soldi eh Sì, va schifale e funsa fosse un gatto bravo ibi bravo Ok. Ehi, allenatrice di supporto, abbiamo no. buttato 500 soldi! How dare you! Tanto poi andiamo a, a vendere Bell Sprout e um, ci whoa, facciamo whoa. mille soldi! Sì, sì, mille soldi per un Pokémon, sembra che valgano così poco. Sì. Visto che solo noi siamo gli unici bravi a catturare. Sì, che certo. Rocket va a rubarli agli altri. Sì, certo, visto che un bambino se ne va in giro con 17.000 euro per le strade. Sì, che voi, Perché ci teniamo Onix? Scusa, che c'è di, di nuovo? Ci teniamo? Onix. Non credo che sia tanto bravo. Onix è forte. Boh, sì. Io lo uso spesso. Sì. Beh, andiamo. Sì. Andiamo dal capo palestra di questa città. Palestra, palestra è di Celestopoli. Poi oh. capo palestra Misti, la sirena maschiaccia, cioè, oddio, no? Perché? No, non ci andiamo ancora. Vai. Perché... No, ci sono altre cose che dobbiamo fare prima. Tipo qui. Salve. Che andiamo a rubare i mobili. <ride> no. Salve. Il tizio, mi sa che ci dice qualcosa di importante. Sono gli allenatori più abili, sono in grado di aggiudicarsi delle medaglie. Vedo che tu ne hai. Lo so. io so un sacco di cose Ma scusa, non ho finito la frase. Vabbè, vuoi che... condividerla con il mio sapere? Sì. Dunque, okay. quelle delle otto medaglie vuoi che ti iscrivi? Nessuna. Facciamo la medaglia cascata che, no, che, no. che è quella che avremo. Mi dimostra che è sconfitto la palestra del Cerro sì, sì. Una forma interessante, ricor ricorda goccia d'acqua. Attenzione, non pungiati punta è molto accumulato. Sì, ecco. Ma sarebbe... che schifo di iscrizione! Ora rubiamo i piatti. Oh, dove vai? I piatti? Oh. No. Qua? No, sì, non rocco lì c'è un barrame un 500 poco dopo. Ne sei che ha lasciato best sprout lì. Oh, non tanto indica può. Ecco. Vorrei scegliere quella poca, voglio. Ah! Ah! Guarda, zarza, aiuto, c'è un po', ho visto un po' cosa il fiume po una ]な? cosa. E ci si tira? Non lo so. Sarebbe sarebbe spoiler. Ah! Porta la spina di stupido. Così si è calmato! Mi devo calmare! Mi sfida la battaglia Pokémon! Sì, così è il relievo stress. Realievole stress. Morse è tipo ombra, vabbè. No, oscuro. Ombra! Usiamo un po' di acido su quel povero uccello, non farà mica male. Mmm, gustoso! Yeah. Prima li tiriamo un morso e poi li vomitiamo addosso <ride> Sembra giusto Wow Tanti punti esperienza Oddish Seriamente Oddish Ma sono questi i suoi pokémon più forti per capire No, poi c'è Pikachu che è un bel Sì, Sì, sì, vediamo come se la caverà col mio acido L'acido nitrico. Lit mi sa che acido non è efficace costruire l'erba. Sì, pietra. certo. Non Hai so. visto? E' pure indebolito. Adesso. Secondo te l'acido non funziona succede. Ah no, assolutamente. Sulle eh? Come fa l'acido a funzionare sulle piante? Me lo spieghi questo. No, non funziona, non funziona. Usa spieghi. giorno paga. Non si il <ride> giorno paga. <ride> Guadagniamo un po' di soldi, dai. Vabbè, io uso frustato, non si sa mai. Comunque naturalmente le battaglie con il rivale non sono tagliate. Come questo. Sei sì, ok. Ah, wow, fallisce. E non, e non mai, non È normale, non c'è nessuno. Volevo ma... Io volevo colpire lui. Era <ride> un Pikachu maschio ora fa avversare usa doppio calcio perché è maschio mentre da nemetizia me è femmina cosa? Pikachu c'è maschio ma se io li gomito addosso dici che se ne va proviamo mi, mi sa che se ne va tu mi sa che si dissolve oh uh, è fortissimo proprio come dicevi tu marco si sì, si sì. cosa? è potentissimo il suo piccolo è di un livello maggiore di quegli altri Pokémon. Wow! Ma, e appunto, siamo noi che siamo forti. adesso mi calmo. Adesso mi sono calmato perché è morto il primo poco, mi preferito. <ride> appunto. Ah, uff, uffa, calma, calma, stupido, calma. Non <ride> mi, mi succede di avvicinarmi mai così tanto. Avevo sentito che poco più avanti c'era la casa di quel famoso appassionato di Goku. E insomma deciso di fare un, un giro per vedere se aveva qualche Pokémon raro. Perché mai cambia molto? No lo so. Ma quando sono arrivato in quella casa non ci crederai mai. <ride> infatti ma non poi l'avevo. Ho, po ho trovato Bill. L'appassionato di Pokémon al suo posto c'era un Pokémon. Un Pokémon parlante, capisci? paura, bro, sale attento anche tu, ma non ci a quella casa. Ok, prossima tappa alla casa <ride> di Bill. <ride> Intanto che cacchio vuoi? tu? Papaio! Non è aria risoluta quella, quella è, è semplicemente arrabbiato. Bravo di insultare stupido. Ok, dovremmo andare qui un attimo, non per parlare siamo con un tizio con sono a Pokéball. Lei signore lo denuncio per frode di tasse. Perché? Deve, noi siamo in collezione, come si chiamano? Quelli che prendono le tasse. Non lo so! In inglese Tax Collectors. Ok. collezionatori di. No, rilassi. non è così che si in italiano. Mi sa che possiamo entrare di qui invece. Ti sa male, io sono già entrato. Però non si vede. <ride> ah, so che non ti te. Io sono lentissimo di qua perché non posso correre con questo. Ah. Come è successo in chi Star sta Ah. Sono io vantaggiato. perché ora possiamo andare alla palestra? No. Perché? Ora dobbiamo andare al, al ponte PP. Buongiorno. a uccidere io. questi qua. E mi sa che questo lo saltiamo. Ah, noi cinque allenatori. Se ci batti... Si sì, eh, fuori. Qualcuno. Fausto. Vabbè, ah, un atto nuovo. qui lo sta saltiamo. Sì. Ok, c'è cioè bene un attimo. Intanto c'è solo un Pokémon. Cilino. doppio calcio Cilino. comunque tipo veleno bene ah no è di tipo coleotter che ma si sì, è di tipo otter, ho sbagliato ah perché scusa <ride> se, se dai un calcio a un, un insetto che fa sopravvivere sopravvive <ride> non e credo proprio di sì eh, io credo proprio di no allora li, li voglio addosso <ride> e vediamo Come se, se sopravvive dopo <ride> quello <ride> Sto pensando Tipo T Hai visto? Io chiedo un calcio allo scarafaggio e, e non muore Tu gli vomiti addosso Fagli gli vomiti addosso E muore no. Invece dandogli un morso muore Subito Ma che soldi E le mie poche Buongiorno sono la seconda guardia in guardia. Ma in guardia cosa siete le normali persone che si pingono qualcosa, che non sono. Probabilmente vi eh, siete pure sfidati tra di voi. Ci pensi uno per arrivare indietro, perché doveva sfidare tutti gli altri eh, e voi posizionarsi là. <ride> Capite che senso, uno si posiziona lì subito dal primo. Allora dopo ci posizioniamo pure noi. Ci posizioniamo pure noi. Ah, giusto. Ma la mostriamo qui in questa battaglia? E eh si sì, Psyduck Ma che l'abbiamo già catturato. Eh sì, però no, no, no, no, <ride> non, non l'abbiamo mai mostrato in qua. No, <ride> no. no, non capisco cosa <ride> serva, però vabbè. Cioè non lo so, qualcuno vuole vedere il battaglia un Pokémon, che, che tanto l'abbiamo one shotato e non ha mostrato niente. Punto. Uh, geofizio Tizio, Cioè, Come ho potuto perdere? Avevo solo un Pokémon, però non significa che avrei dovuto perdere voi siete due contro uno ma no, avrei dovuto vincere la stessa cioè. evitiamolo <ride> no. scusa è no, eh, no. sto guardando il paesaggio sono <ride> te, il numero 3 sarà dura per te No. sei no. un bambino che mi arrivi a... Eh... sono un bambino ti, ti lancio giù Ecco ponte ora c'è la gemella della numero 2 comunque Io. non sono 5 sono 6 vedi lì c'è un tizio in fondo sono il numero 4, ce la fai ancora? Sì. Non, non sono nemmeno danneggiato il Pokémon. <ride> Beh, veramente si, sì. prima, prima ci hanno attaccato. Sì, sì, sì. Lo spara mi vuole imparare una nuova mossa. Aspetta, lo Vediamo. Potenza zero 0, la, la togliamo. Aspetta. precisione pure precisione. È una grande nuvola, nuvola sopporifera, che fa addormentare no. Brutto, togli. Un attimo ho uh, uh, uh, sbagliato... La... Mm -hmm. Non hai imparato subito... Mm -hmm. mm -hmm. Cioè, non ho letto la frase eh. eh, vabbè. Comunque forse sì. mi sarebbe voluto prenderla. Magari al posto di qualche mozzarella... Sì, ma a, a precisione 75 vuol dire che la, la prendi... Ciao. No! no <ride> Io sono il boss finale. Tipo il perizzerò. Mm -hmm. Sono uno scout. Simo ma un lanciafiamme. Ah, un campeggiatore. Mauro. Quello unite. L'abbiamo combattuto. No. Ok. Un uovo. È un uovo. Doppio calcio. Contro fuoco dovrebbe andare bene. Tu non usare frusta che non va bene. Ah Guarda sì. che quelle sono una tigre. Se fosse Sì, però è di tipo fuoco. Ah si, sì, allora beccate. <ride> Hai visto a funzionare? E vedi, è svenendo. Eeeh. Yeah. Yeah. Oh, ok. Wow, è troppo per me! Sono traumatizzato! Ok, ci ecco il mio il, cagnolino! Ecco il boss finale, però c'è un altro, diciamo un sesto! Mm, chissà che cosa vuole. Buongiorno. <ride> Io ho detto, oddio oh no, un allenatore, via. Congratulazioni, hai battuto i nostri 5 allenatori. Meriti un premio favoloso, chissà lo scarsi. Una pepita. Ok, adesso torniamo indietro a venderla. Devo farti una proposta, we... ma che rimanga tra noi, quelli mandi uniti un al Team Rocket. Voilà. Oh no. Siamo una banda che spruta i Pokémon per scopi malvagi allora che ne dici? Vuoi diventare uno dei nostri? Davvero, non ti dà? Non ci dà la, la.. Perché non ci dà la scelta? Dai, entra a far parte del nostro gruppo. Ti ha detto di unirti. E eh, va bene. Se non ti ho convinto con le buone, passiamo alle cattive. Ecco il boss finale. Euro. Eh. E... mi sa che Sf... si chiama il ponte più vita. parte però. la sfida di recluta, Team Rocket. Ehi, non vale, siete due contro una! Ma tu sei cattivo! E allora io chiamo i miei alleati e vi bullizzo. No, vi faccio arrestare. No, visto che ci avete un Pokémon già scuro, quindi noi superiamo di gran lunga... Ne eh, ha due il questo. Questo è ne ha due. Sì, perché lui è, è, è, è alternativo. Tutti gli altri ne hanno uno. Ok, tu gli dai dei calci, io penso sia efficace. Ecco, appunto. Tu vuoi, vuoi calciare un, un pipistrello che vola. Mi dimentico che non è solo tipo normale. Appunto! Mi sa che è pure tipo oscuro. Devi usare le armi biologiche come faccio io. Hai visto quanto male ti ha fatto lui? I piedi sono biologici. Dai un bel morso. E poi ci penso io a finirlo. Amm. No, l'ho finito io. Eh vabbè, tanto colpisco altro poco non carriamo. Giusto? No, è... eh, ora sbagli. Non posso scusare il veleno al tizio. Wow! Ah è vero, ci cioè abbiamo un nido a massa. Altruismo, no no no. Vediamo che, che cos'è altruismo? Altruismo, massa che aumenta la potenza dell'attacco di un alleato. In che senso alleato? No, un altro Pokémon. Che... No, schifo. Sì. Ci serve. Anzi, aspetta. No, sbaglio sempre. Anzi, aspetta. Volevo, volevo vedere la... le altre mosche che aveva. Vabbè. Coffin. Coff, coffee, con. pure Koffing pure pure Non c'entra, eh. Viene eh. considerato. Questi boss. questi boss, boss, boss non li abbiamo. No, nel senso, ma pure Koffing <susurra> vola, quindi meglio usare mosso. Appunto. Io uso sempre acido, anche perché lui è di tipo veleno, quindi. Di sicuro funzionerà. Quindi Nah. No, funziona sempre. L'acido nitrico è potentissimo. Ah! Non possiamo più fuggire dalla battaglia, come se prima potevamo, è vero? Perché? In che senso? c'ha ha usato un una mossa che non ci può fuggire. Lui ah, <ride> che koffing ha autodistruzione? Sì. Cioè non, non so se ce l'ha pure questo Coffin, però... No, non ce l'ha. Non una mossa che può imparare, ma non che ce l'ha già di base. Eh sì, ma non so se questo koffing Grrr, hai stoffa! No, è di velluto il mio abito. Con le capacità che hai potrei. Ah, scusa. Io ti <ride> odio no, quando fai così. Volevo fare un'altra cosa. Allora, vediamo che vuole questo tizio. Charmander, ciao ciao. Non volevo parlare con Charmander. Sono proprio una frana da allenare i Pokémon. Ogni volta che guardo il mio Charmander mi dispiace che sia così. Mi piacerebbe affidare una, una, una, una, un allenatore migliore di me. Allora noi io che sono il 5 dopo credo siete interessati, però allora, quando avrai avrei il punto. Oh, andiamo, dopoca lo abbiamo. Allora, non ci ha detto specie diverse, quindi va bene tutti. Allora, ne abbiamo 3 di sette. Che schifo! ok eh, off camera catturiamo tipo una quarantina di occhio. Appunto. Solo per fare la servizio Andrò a catturare non un pesce. Andiamo su un bar per pescare. Mi auto ce l'abbiamo già. Vabbè eh che c'è. No, nel senso ce l'abbiamo oh, già, mi auto. No, sì. non ce l'abbiamo. Oppure no, boh. <ride> non ce l'abbiamo. 1 2 e 3. E che ti ho tre. detto? Ti ho detto 3 ancora quando l'hai tirata". hai detto "3 no. mentre è attaccando". Appunto, non è così. E quindi 1 2 Ora! Questa volta l'hai tirata prima tu. Arrivata di là. Beh almeno non l'abbiamo presa. Ce li quasi. Uno, due, tre. Oh, alleluia. Perché arrivano tutte e due dal tuo lato? Perché tu la tiri così. No, io la tiro così. Fuggaccia. Come nella pubblicità. Pff, evviva! Tipo devi fingere di dare una martellata allo schermo. Vediamo se si aggiunge al Pokédex è nuovo, ovviamente. Se no va bene. Si aggiunge al 17. Vuoi imparare morso? Chi? Chi? Boh. Chi? Non lo so. Ekans. Sono i fulmi sguardo Giusto per, tanto non è che ci serve realmente. Comunque Ekans c'è cioè solo mosse di tipo veleno. E allora è un serpente velenoso. Lo so. Sì, è nuovo. Evviva, abbiamo azzeccato. Evviva! Comunque mi sa che finiremo con il percorso 24, visto Siamo che. Siamo 25 minuti. Chi è il suo tizio? Niente, tutti tu sei tolto a caso. Per ora lo evitiamo, vediamo che, che altro c'è qui. Vai, prendilo. Uh, un volto! <ride> no. <ride> Guarda, sta sopra la mia testa lo Psyduck. <ride> LOL mettere la copertina metterò l'allenatrice di supporto con uno Saidak infatti perché sti clickbait madonna mia non vuole niente <ride> ti ho visto allora ah, no, voleva qualcosa tu stavi davanti da mezz'ora <ride> ti ho visto uno scorderti nell'erba ma cosa? ho detto quel... ok diciamo che abbiamo finito con quel coso anche se ci sono altri Pokémon tipo quello ah no che poi i Miots sono piccolissimi hai visto? Sì, sì, sì, Allora qua c'è un grassone che lo evitiamo. Poi c'è una pokeball Un attimo. Perché? Perché no. Perché? Volevo andare nell'erba altra Qua alta. Nell'erba qua... altra. altra Qua stanno i Venon, altra questa alta. Qua stanno i vermi un attimo. Sì, sì, i vermi lo batto, quindi... Un attimo. I banco battono. <ride> una difesa speciale X. Uh, guarda la mia difesa speciale. Salve. Sbucato così da nulla quello. Ecco vedi. Vedi quanto sono rari i, quanto non sono rari. No, i spellsprot. E allora il mio è potentissimo. Guarda come salta la felice quello. Guarda io, vieni di qua che sta una Pokeball. No, vedi io vedi, voglio attimo Non ti serve, non ci serve Venonath, vieni giù. Io non posso. E vedi chi sta pure. Ma che cacchio è quello? Mi ma che, che ci faceva lì lontano dall'erba alta? Mi sa che lo, questo lo prendo... Prendere qui. questa Pokémon da nazione. Qui. L'ho presa. Oh. Era c'è un Pokémon. Dove? Dove? Adesso, adesso, adesso. Non lo troverai, non ti serve il la da nazione. Questo Pokémon. Non è un Pokémon un bambino! <ride> <ride> Beh vabbè tanto li devi affrontare per forza, non puoi sfuggire. No, lo facciamo nella prossima parte! Ah, ok. Ora andiamo nell'erbalta a cercare gli shiny. Siamo 20, 29 minuti, chiudiamo. Comunque nell'ultimo no un attimo. Nell'ultimo episodio faremo una parte in cui. Well, cercheremo well. gli shiny. No. Sì. no non sì. lo faremo sì, lo non lo faremo perché non ci servono non lo dovremmo... so che non ci servono ma non ce l'hanno pure richiesto nei, nei commenti chi un tizio Un mostro il nome ma in che video nel video in un video di Pokémon quello in cui c'è il, il, il questo qui Montanato un attimo vola si vede pure la tua ombra niente basta ci vediamo nella prossima parte di poke perché Tata. succede ogni volta che, che dico aspetta e me che sto arrivando hai visto quanto è grosso un Gros... grosso aspetta ecco salve io sono una di supporto invaderò la tua cattura per aiutarti 1 Uno... 2 due... ma dai 1 <ride> 2 e 3 no oh, dai 1 2 e 3 ma come? basta girare 2 e 3 aspetta vai perchè non le lancia di lato? 1 2 vai veloce pure ottimo hai preso così <ride> yeah cazzo Finalmente. Ok, quindi ci vediamo alla prossima parte di Pokémon Let's Go Eevee. Dove faremo cose. Tipo proseguire nel gioco. Non so se si ecco. Nella prossima parte incontreremo Bill, il fanatico di Pokémon. Mm. E il vuoi suo video. Tu vuole dire, dire, dire parlante a forma di Billy. No, quindi Bill Uno è Bill, due non c'è un Dill. Alla prossima, ciao! Ciao! Um, Com'è che si fa? Si fa. Non mi ricordavo come si apriva. Sì, ok. Me. Ciao! Ciao!